Ciao, io sono Francesca, sono tutor del progetto Name Climate Change. In questo progetto abbiamo realizzato una mostra, è una mostra fotografica accompagnata da delle interviste in formato video. È una mostra che parla di cambiamento climatico e di migranti ambientali. Eh, questi sono i due macro temi eh, le persone che abbiamo intervistato eh, grazie al gruppo di giovani che hanno collaborato con noi eh, per questo progetto sono persone che hanno vissuto il cambiamento climatico in diversi modi eh, si parla appunto dei migranti climatici eh, si parla di persone che hanno vissuto il cambiamento climatico sulla loro pelle eh, magari riguardante il proprio lavoro o la propria vita quotidiana e, e si parla di attivisti, quindi persone che eh, si dedicano che dedicano la propria vita a fare sensibilizzazione e parlare del tema del cambiamento climatico. E, queste, queste foto sono eh, foto un po' particolari perché ritraggono questi testimonial eh, di cui parlavo prima e hanno la particolarità di avere il volto eh, tagliato, in che senso? Non si vede eh, parte del volto, questo perché? Perché parlando di cambiamento climatico, di migrazioni, queste persone sono persone che in qualche modo hanno perso qualcosa, quindi da chi lascia il proprio paese a chi magari col cambiamento climatico ha perso casa o lavoro ehm, e quindi abbiamo pensato di dare questo eh, taglio in senso sia letterale che eh, insomma, trasversale eh, alle foto.